Buonasera, facciamo una prova, facciamo un test, un test covid facciamo, Vediamo. ok, va bene, faccio, al mio, ci faccio gli esami stasera, voglio vedere se hanno, se ha il covid il mio vino. Allora, due goccine. Uno, due, e poi prendiamo questo. mettiamo due goccine 1 adesso voglio vedere se il mio vino è il covid io non me ne faccio tampone io l'ho fatto al vino il tampone fai vedere che è lo scatolo sono due linee, vuol dire che questo è positivo, vedete, guardate, lo faccio vedere, avvicino un po' di più, vedi, è positivo, perché se sono due linee vuol dire che è positivo, e io, il mio vino è positivo al covid, avete capito? Eh? Ve l'ho voluto dimostrare che anche al vino risulta il covid, ve l'ho sempre detto, ma voi non mi date ascolto, fatevi questi tamboni, vedete, questi sono i tamboni che si vendono, va bene, il mio vino c'è il covid, ragazzi, una cosa impressionante, ve l'ho fatto vedere davanti, eh? non è che è eh, vedete, dai, basso un pochino di più, vedete, ci sono le due vignette. vuol dire che il mio vino ha il covid, buona serata.